Grazie alla piattaforma ThinkTag Smart è oggi possibile non solo descrivere come in un curriculum tradizionale, ma anche dimostrare ciò che realmente sei in grado di fare, aspetto utile soprattutto alle nuove generazioni che lavorano maggiormente in ambito multimediale. La piattaforma infatti permette, una volta creato un account, l'aggiunta di risorse di qualunque tipo, ovvero descrizione di eventi, stage, lavori e tutto ciò che è inserito nel nostro curriculum cartaceo, ma con l'aggiunta di contenuti multimediali di qualsiasi genere, come video tramite link, foto sempre tramite link o caricamento dal proprio computer, o ancora altri file, come PDF, file di Office e altri ancora. Il vantaggio risiede anche nel poter inserire per ciascuna risorsa più di un contenuto multimediale, come anche di poter descrivere a piacimento la risorsa con diversi campi a scelta. Se oltretutto si desidera in un certo senso proteggere le proprie creazioni, è anche possibile applicare una licenza Creative Commons a seconda delle esigenze. Importantissimo è anche il sistema delle tag, che permette di definire la risorsa per una ricerca più rapida da parte di altri utenti. Le tag inoltre vanno a definire meglio anche il profilo dell'utente, mettendo in evidenza attraverso quelle che si chiamano tag cloud quelle più utilizzate, dunque gli ambiti in cui si è maggiormente specializzati, nel mio caso lingue, video, beni culturali. Tutte queste risorse andranno man mano aggiunte ad uno scaffale, che abbiamo chiamato dossier formativo ed esperienziale, in cui vengono ordinate come un vero e proprio curriculum multimediale.